Io non vedo l'ora. <ride> Ti era piaciuto quello. <ride> Senti, io non vedo l'ora. Ma no quello. <ride> che venga sabato, dai, che così almeno.. Entriamo un po' in contatto con questa e poi finalmente oh, andiamo a scoprire quali sono i nostri desideri, come mai ce li sabotiamo e possiamo giocare, sei pronta? Ma cosa sono i desideri? <ride>